Senti, passando a un ambito non totalmente scollegato, ma decisamente più lontano, okay. ehm, parliamo di Enterprise 2.0. Ok, so eh, che è, è un calderone immenso, vero? Beh, no, un calderone no, è un tema diciamo ampio e da affrontare. Non tantissime aziende sono già. Eh, pronte più che altro diciamo a livello proprio di predisposizione mentale o del management ad affrontare progetti di questo tipo però è sicuramente un tema importante per, per le aziende bella tazza eh? Grazie. <ride> un, bel, un, bel, diciamo un bel tema io ho affrontato la parte della progettazione di del, un sistema enterprise 2.0 all'interno del libro di Alessandro Prunesti che l'anno scorso ha pubblicato appunto questo libro affrontando tutte quelle che sono le tematiche relative alla, ad un progetto di Enterprise 2.0 per un'azienda, quindi gli impatti del, di una comunicazione in una piattaforma di questo tipo. Io nello specifico, venendo diciamo, da, da un, diciamo, un percorso più tecnico, nel libro ho affrontato eh, la parte della progettazione, anche perché me ne sono occupato per circa tre anni in, in aziende diverse, e ho cercato di portare questa mia esperienza. È un tema, come dicevo, abbastanza importante. Proprio in questi giorni, nell'azienda dove sto lavorando, stiamo affrontando un tema di sviluppo di una piattaforma Enterprise 2.0. E non sempre è facile scardinare eh, determinati limiti e preoccupazioni da parte del, del management verso diciamo, la, questi sistemi, soprattutto perché. Un sistema di Enterprise 2.0 parte dal principio che il, il contenuto sia bottom-up, cioè il, è l'utente che in modo eh, attivo utilizza, fruisce, ma allo stesso momento contemporaneamente porta contenuti all'interno della piattaforma che sono utili ai, ai colleghi o alle persone che partecipano insomma, alla conversazione all'interno del sistema. I vantaggi, se ne è parlato per mesi direi, i vantaggi sono innegabili di un approccio di questo tipo? Beh ma sicuramente sono innegabili, diciamo che mh, qui eh, eh, c'è da dire che eh, i sistemi enterprise 2.0 sono dei sistemi evoluti rispetto alle intranet eh, classiche eh, e già l'intranet in sé per sé era un sistema utile all'azienda e qualche anno fa non è stato diciamo, percepito da tutte le aziende come sistema utile all'azienda. Nel momento in cui purtroppo si parla di social, in Italia soprattutto, si pensa al cazzeggio, eh, di conseguenza questa qui diventa una barriera non banale da superare. Qualcuno la supera dicendo Enterprise 2.0 senza metterci Enterprise Social. social. <ride> e Il problema sì, in qualche modo si riesce a far digerire. Ma eh, che cos'è esattamente che costituisce la barriera più... Eh, importante è la paura della perdita del tempo o la paura della perdita di controllo la paura della perdita del controllo sicuramente secondo me il, il, il, il pregiudizio nei confronti del, dei sistemi di enterprise 2.0 è appunto la perdita del controllo l'approccio dell'utente che può scrivere che può accedere a informazioni che può condividere è, secondo me è una paura di controllo fondamentalmente anche se onestamente nei progetti dove ho avuto modo di portare questo tipo di, di cultura anzi cioè l'utente è decisamente responsabilizzato dal condividere contenuti e apportare contenuti all'interno di questi sistemi uh, ti volevo chiedere mh, pura curiosità um... Un esempio concreto di quali sono le, i vantaggi, e le opportunità che l'implementazione di un sistema di questo tipo può portare. cioè Quali sono eh, concretamente, dal punto di vista mh, di un dipendente per esempio, i vantaggi che può avere, le facilitazioni che ne derivano? Allora, innanzitutto la disponibilità di, di informazioni è questa, diciamo, è un punto abbastanza banale. L'altra è il coinvolgimento dell'utente, genera secondo me una, un nel senso di appartenenza ancora più forte al, all'azienda in alcuni casi. Io ho lavorato in un'azienda, diciamo una telco abbastanza grande, dove è stato portato un sistema di enterprise 2.0 in un'area, all'interno di un'area, non tutta l'azienda e, e questo sistema ha generato un, uh, un coinvolgimento da parte degli utenti eh, non indifferente, cioè quasi il, il primo sistema che veniva aperto nel momento in cui si arrivava in ufficio la mattina per vedere se c'erano comunicazioni, per vedere cosa era stato uh, diciamo, scritto o condiviso da, da parte di altri utenti nel sistema microblogging aziendale. E poi chiaramente tutto il resto degli strumenti, cioè, la, i vantaggi sono questi, disponibilità dell'informazione, coinvolgimento dell'utente, eh, vicinanza secondo me tra l'utente e l'azienda, cioè, si, si schiaccia nettamente la, la, la distanza che ogni tanto viene percepita tra il dipendente e l'azienda, l'utente è molto più vicino all'azienda. All se ne parlava qualche tempo fa, proprio qui su intervistato.com, um, nel senso di una specie di palestra in cui uh, provare e sperimentare, perché ovviamente è il posto più sicuro dove sperimentare prima di essere social verso i propri clienti. E, sì, e ci, so, e ci sono aziende che appunto uh, hanno implementazioni social verso i clienti, social commerce, piuttosto che sono attivi e presenti sui social network, ma hanno chiuso i social all'interno dell'azienda. Che cosa ne pensi? Ah vabbè, ne scrissi un post proprio un anno e mezzo fa sulle aziende che chiudono fondamentalmente i social network in azienda e a mio avviso, allora... Parto dal presupposto che c'è sempre chi cazzeggia ed esagera su, sui social network. In qualsiasi azienda dove sono stato, quando esistono i social network eh, e la connessione a internet in generale, prima ancora proprio dell'esplosione Facebook in Italia, c'era chi se ne approfittava, da chi si attaccava ai mule più che a Napster per tirare giù musica a manetta, eh, a chi invece passava tutto il tempo a fare F5 sul giornale e leggersi il giornale, quindi c'è sempre stato il problema del la grossa perdita di tempo da parte del dipendente di fronte a uno strumento che apparentemente può, div può diventare distrazione. La chiusura dei social network però a mio avviso è, è un, eh, genera un problema invece di più grave perché il dipendente che si vede chiuso il social network prima o poi troverà una soluzione alternativa che è la connessione con la chiavetta, che, la, che lo fa direttamente dal cellulare e quindi il livello di distrazione aumenta perché cambia direttamente strumento alla, alla demotivazione perché tanto qualche informazione qualche altra parte da cercare non lo so io sono un po contro verso la chiusura dei social network dentro l'azienda è ovvio però che eh, capisco il, invece il, in alcuni casi il punto di vista dell'azienda che dico io ho dipendenti che passano ore e ore e ore lì sopra e perdono tempo dipende tanto anche da, dal mestiere dell'azienda io sono stato in un'azienda che eh, Diciamo, aveva dei, delle aree di produzione dove le persone fondamentalmente lavorano in modo industriale su delle pratiche, se passano troppo tempo su Facebook e non stanno facendo le pratiche chiaramente ne risente drasticamente il fatturato dell'azienda. Chiaramente. Um, parlando di questo, um, qual è il grado di maturità secondo te? Dell'approccio che le aziende hanno verso i social con i propri clienti. Visto che si parlava che la conversazione si è, si è spostata sì. in rete per quanto riguarda i prodotti, quindi le aziende devono essere presenti. Qual è il quadro secondo te? Beh, domanda da, da 10 milioni di dollari. Il quadro, a mio avviso, è che ancora non c'è una grossissima predisposizione al All'affrontare diciamo il social network per il semplice fatto, o meglio, una comunicazione online strutturata. C'è ancora l'approccio del mi apro la pagina su, su internet più che mi apro la pagina su Facebook e quindi sto tranquillo e, e tutto funziona. Cioè la cultura dell'azienda verso una comunicazione online, una presenza, un dialogo con i clienti, secondo me, comincia ad esserci, ma ancora non è assolutamente diffusa nelle aziende. C'è cioè, un grosso lavoro da parte delle aziende di, di digital PR, di comunicazione, su brand più grandi che hanno bisogno di comunicare con, con i clienti, però le aziende un po' più piccole non, non sono prontissime. Cioè, io di casi reali, di aziende piccole piccole che comunicano bene, eh, non ne conosco, o meglio, conosco che il, la gelateria che sta vicino a Napoli di un amico che comunica su Facebook con 3.000 utenti okay. e riesce a creare praticamente movimenti. In promozione e quant'altro, però a parte gli scherzi su, su questo esempio, però insomma, non sono tantissime aziende che hanno già questa cultura e questo approccio. Insomma, in Italia mi sembra poi che sia ancora più difficile che sì. negli altri paesi, sì. secondo me. Sì, vabbè, io non, adesso non so fuori dall'Italia qual è il livello di, diciamo, di, de, delle aziende verso l'online in questo modo perché non ci ho mai lavorato, quindi al di là di leggere e capire che c'è sicuramente una maggiore predisposizione, però non, non so se è più o meno sviluppata.